Uh, benissimo bentornati spero uh, insomma siete ritornati dall'intervento precedente eccolo qua no, no no no no no no no no scusate stavo cercando di uh, fare entrare il uh, docente il professor Montomoli che ormai insomma se siete qui da un po' ci conoscete sapete che eh, abbiamo que questa organizzazione un po' in fieri eccolo Buonasera, Buonasera. Buonasera. Buonasera. Ecco, benissimo. Eh, grazie insomma, per aver accettato il nostro invito. Immagino che per lei siano giorni così, di un certo impegno. Intensi, Intensi diciamo. diciamo. <ride> bene eh, allora eh, la presento io in parte ma insomma poi faccio a lei perché è giusto così eh, Professor Emanuele Montomoli, docente di eh, igiene e eh, medicina preventiva all'università degli studi di Siena da qualche tempo si occupa di uno studio tutto particolare ho capito bene? Sì stiamo non seguendo possiamo... chiaramente in questo periodo le vicende covid molto da vicino la nostra disciplina, gli igienisti così come i microbiologi insomma, sono, e gli infettivologi sono i più coinvolti in questa vicenda e noi da epidemiologi abbiamo cercato di mettere in piedi tra le varie ricerche e collaborazioni che abbiamo in piedi anche qualcosa di particolare strutturato qui su Siena ecco. Ok, Quindi eh, si, sta anche, si sta occupando dunque eh, di trovare una risposta con un vaccino a questa pandemia che sta così flagellando tutto il mondo sì. ormai. Eh, Abbiamo, nei giorni scorsi, cercato, eh, siccome è un tema che suscita tutti, abbiamo cercato di eh, chiedere a tutti coloro che seguono le nostre pagine tutta una serie di eh, dubbi che loro ci hanno comunicato, per cui io ho una serie insomma, nutrita di domande da porle. Siccome, sì. non, sarà, no, siccome non saranno tutte, eh, e eh, vi invito anche a porne altre che vi verranno in mente mano a mano nella fascia qui in basso dove c'è scritto appunto commenta, per cui se avete insomma dei, dei dubbi fateli. Io inizierei però con un dubbio preventivo, perché come eh, dicevamo poco fa con la dottoressa Bargagli, eh, si parla tanto insomma di vaccino, mm -hmm. un vaccino poi effettivamente, che cos'è? Allora, un vaccino è un composto biologico, da non confondere con i farmaci, per svariati motivi ora i più importanti cercheremo di chiarirli, un composto di origine biologica che insegna al nostro sistema immunitario a proteggersi da una patologia infettiva. Ora, poi recentemente eh, sono in fase di sviluppo anche vaccini non, rivolti non solamente verso le patologie infettive, ma insomma il grosso dei vaccini, diciamo così, eh, vengono e sono nati per contrastare la diffusione delle malattie infettive. Come viene fatto un vaccino? Il primo vaccino è il vaccino, uno dei più, non il primo, ma insomma uno dei vaccini più noti è il vaccino contro il vaiolo di Jenner. No? Il microorganismo viene in qualche maniera attenuato oppure ucciso, oppure vengono presi delle parti di microorganismo, oppure vengono generate geneticamente delle parti di microorganismo che vengono iniettate ad un soggetto recettivo e questo soggetto recettivo sviluppa protezione nei confronti di questo falso virus o falso batterio o proteina appartenente al virus, per cui quando poi il soggetto vede il virus selvaggio o il batterio e quello che è, è protetto e quindi non si ammala per la patologia data da quel microorganismo. Questi sostanzialmente sono i vaccini. Ora voi penserete, e allora dov'è la difficoltà di trovare un vaccino contro il nuovo coronavirus, per esempio? Perché il nuovo coronavirus ormai è stato sequenziato, se ne conosce il genoma, se ne conosce le proteine, se ne conosce la patogenesi, all'inizio no, ma ormai si conoscono abbastanza bene, quindi dovrebbe essere abbastanza semplice trovare un vaccino. Beh, detto sì, sì, però poi sulla pratica non lo è. Perché? Perché bisogna vedere quali sono i determinanti antigenici, cioè gli antigeni che... Fan sì che poi questo vaccino, questo, questo microorganismo, insomma, entri all'interno della cellula. Bisogna vedere quanto questo microorganismo è stabile, cioè quanto questo microorganismo rimane com'è oppure muta con il tempo. Quindi mh, ci sono una serie di caratteristiche che non lo rendono semplice da approcciare. E poi non ultimo è il giorno che avremo, sarà il giorno che avremo un vaccino, quello di, pro, di produrlo su larga scala, perché comunque il fatto di avere un vaccino in laboratorio per immunizzare 10 topi, un fatto è averlo. 10 miliardi di persone. Certo, certo, questo è molto bene. Eh, dunque, eh, come siete insomma, messi da un punto di vista, cioè, come stanno avanzando i lavori? Eh, siete a buon punto, nella, ossia, a buon punto nella realizzazione di questo vaccino? Allora, eh, ci sono diverse aziende internazionali che ci stanno lavorando, Come penso che si sviluppi la filiera. Diversi gruppi di ricerca, anche universitari in tutto il mondo, anche il nostro, la nostra azienda, tutti quanti lavorano per lo sviluppo di una molecola ipoteticamente candidata per vaccino. Dal momento che abbiamo la molecola dobbiamo fare degli studi animali e questi siamo in grado di farli anche noi. Se gli studi animali dovessero dare dei, dei risultati positivi bisogna passare poi agli studi sull'uomo. Ecco, già per passare... ...un'azienda un po' più grandi mentre scusate mi ha suonato il telefono mi sono distratto per andare avanti poi addirittura eh, dagli sull'uomo e produrlo su larga scala a quel punto avremo bisogno ancora maggior ragione della big pharma che si prende l'onere diciamo così e poi anche l'onore di sviluppare il vaccino su larga scala noi nel nostro piccolo stiamo partecipando a questa filiera abbiamo qualche molecola candidata che stiamo provando e stiamo lavorando insieme a due o tre big pharma in giro per il mondo per lo sviluppo di un vaccino in grado di proteggere verso questo microorganismo ok eh, Giovanni ci chiede ma eh, nello studio per l'elaborazione eh, di questo vaccino vi state aiutando vi state aiutando con l'intelligenza artificiale? Eh, no, dico la verità, cioè con l'intelligenza artificiale intesa eh, per come la conosco io, ma sono abbastanza lontano da questo campo, no, diciamo l'intelligenza artificiale che riusciamo a utilizzare è quella per esempio della reverse vaccinology, cioè di identificare la parte genetica con tecniche molto più moderne rispetto a quelle che eravamo che conoscevamo che conosciamo tradizionalmente e che quindi possiamo assimilare a una sorta di intelligenza artificiale ma intelligenza artificiale in senso stretto ecco direi di nota. Okay. Eh, una domanda che invece viene da me. Eh, qualche giorno fa quella, insomma, furbona di eh, Kellyanne Coneyway, che è, insomma, una delle consigliere del Presidente degli Stati Uniti d'America, ha esordito con una frase, insomma, piuttosto intelligente dicendo che questo vaccino dovrebbe essere stato oramai pronto perché questo non è il Covid-1, è il Covid-19, come l'iPhone no, Che Nokia. Non sconde, però secondo me questa affermazione, insomma degna di chi l'ha pronunciata, eh, una verità che serpeggia, no? cioè, noi immaginiamo appunto queste big pharma sempre all'attivo, sempre all'attivo, sempre all'attivo, perché adesso che abbiamo grande bisogno, a parte giustamente la lunghezza di un trial clinico che immagino prevederà fasi diverse successive, ma perché non si sta dicendo guardate abbiamo tutto pronto, dobbiamo solo sperimentarlo e poi riusciremo a consegnarlo? Perché per, questo, per avere quello che tu definisci tutto pronto ci vogliono diversi mesi, per riuscire a sperimentarlo e eh, se anche eh, fossimo bravi e fortunati ad avere subito risultati positivi ci vogliono ancora diversi mesi, per gli studi sull'uomo normalmente in situazione di pace ci vogliono 15 anni, in questo momento diciamo così, con un annetto si spera di potercela cavare, ma un annetto eh, purtroppo ci vuole comunque perché comunque bisogna immunizzare i volontari, bisogna vedere. Gli, eh... La sicurezza di questo vaccino, l'immunogenicità, cioè quanto questo vaccino funziona realmente, eccetera. Dopodiché poi le agenzie regolatorie internazionali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'EMA in Europa, l'FDA negli Stati Uniti ed altre in giro per il mondo, dovranno dare l'approvazione e la messa in commercio del vaccino. Ora poi però mi permetto di dire che la questione diventa anche quando ci sarà un vaccino non solo scientifica ma anche politica, perché noi in Italia non abbiamo una factory, un'azienda in grado di produrre vaccini virali. L'avevamo qui a Siena, proprio era Novartis, quando GSK ha comprato Novartis è stata dismessa la parte virale, è stata mantenuta solo la parte batterica, tant'è vero che qui a Siena viene prodotto il vaccino per il meningococco. No? Quindi la morale è che l'Italia è, è rimasta senza un'azienda in grado di produrre vaccini virali. Quindi anche qualora un vaccino ci fosse, noi dobbiamo approvvigionarci di vaccino da la Francia dove è presente Sanofi Paster, la Germania dove è presente Cure, il Belgio GSK, l'Olanda eh, Abbott, l'Inghilterra Sechirus, eccetera. Perché comunque non, non abbiamo un'azienda in grado di produrlo in casa. E questo innescherà anche dei meccanismi politico mh, politici di eh, negoziazione, insomma, abbastanza importanti. Certo, immagino. <ride> Bene, eh, insomma, eh, le domande qui vedo arrivare, fortunatamente, per cui eh, le pongo subito. Ah, benissimo. Eh, Roberta chiede suo parere sull'immunizzazione di gregge, l'immunità di gregge, beh direi che a chi l'ha proposta con tanto fervore sì, non è poi andata male. bene. Sì. No, no. Allora l'immunità di gregge di per sé è vero, Boris Johnson che l'ha proposta ha detto a suo tempo una grande lavorata e poi… un pensiero pensieri malvagio quel giorno. Vabbè. Sì e poi infatti si è ritorta contro, però l'immunità di gregge è una dinamica con la quale… Dovremmo fare i conti, cioè, noi abbiamo fatto qui a Siena proprio uno studio siero-epidemiologico. Che poi, ora la faccio breve, non voglio dire nel dettaglio cosa è stato fatto, ma insomma, il risultato è stato che abbiamo visto che solo il 2 della popolazione senese è venuta a contatto con il virus. Quindi, io, io il giorno che finirà il lockdown, che riapriranno, e eh, siamo quasi tutti, tutti, diciamo così, a rischio di essere nuovamente infettati. Per quando si dice immunità di greggio, invece, si intende che una grande parte della popolazione la stragrande parte della popolazione è già immunizzata quindi anche se il virus circola liberamente eh, siamo in grado diciamo così, di mh, contenerne la circolazione perché? perché comunque la gran parte della popolazione è già immunizzata un po' come succede per il morbillo per la parotite, per la rosolia che riusciamo a controllarle grazie a campagne di vaccinazione importantissime che hanno creato poi l'immunità di gregge. cioè il grosso della popolazione, diciamo così, poi ogni microorganismo ha una sua percentuale specifica, però è immunizzata grazie alla vaccinazione. Ok, vaccinazione che, tra l'altro, a quanto pare, da quanto penso di aver dedotto da quello che ci diceva prima lei, non arriverà entro l'estate perché i tempi che lei proponeva sono di un anno, quindi sarebbe la primavera 2021? Per un vaccino. Ci metterei la firma, se avessimo il vaccino nell'estate 2021 ci potremmo accontentare, se avessimo un vaccino disponibile per tutti, eh, Dio, magari nell'estate 2021 qualcosa avremo, ma bisognerà vedere per chi, perché comunque dicevamo prima poi c'è un meccanismo politico anche abbastanza importante. Ecco, quindi, eh... Mm, non so se lei si occupa anche di questa, insomma, questo aspetto, ma come si fa, ed è un'altra domanda che ci è, è stata posta, eh, come si fa ad avere un vaccino disponibile per tutti? Cioè, quali sono le modalità, appunto questa diffusione da grandi aziende che in Italia non sono presenti? Eh, eh, bisogna vedere quale, quale sarà il tipo di vaccino eh, eh, che funzionerà meglio a disposizione. Allora, qualora avessimo un vaccino genetico, un vaccino RNA, faccio per dire, la produzione su larga scala è abbastanza semplice. Qualora avessimo un vaccino tradizionale, cioè prodotto su colture cellulari, su cellule, ora non dico come quello di influenza su uova, addirittura è una tecnica che ormai abbastanza eh, funziona, ma abbastanza obsoleta, diciamo così, quindi avessimo un vaccino che funziona su cellule e per averlo su larga scala comunque mh, devono essere messe in piedi delle aziende importanti, con degli spazi importanti e con delle procedure insomma, che richiedono tempo, quindi... Mh, la logistica, ecco, non è una questione da, tenere, da, non, da, da non tenere in considerazione e da sottovalutare. È chiaro, la parte del, del gigante la fa la scienza. Una volta trovato il vaccino, poi la logistica in una qualche maniera si riesce a gestirla. Però faccio un esempio stupido. In questo momento ci sono nel mondo tante aziende che si sono riconvertite a produrre mascherine. Ecco... Ehm, ci è voluto due o tre mesi per produrre un pezzo di cartone con due elastici ai lati quindi, e ci sono voluti dei mesi, pensate quanto ci potrebbe volere a, ri, a, a riprodurre eh, un'azienda in grado di, di, insomma, di, di fare un vaccino. Ecco. Certo, per cui eh, nel frattempo eh, le misure che dovrebbe adottare insomma, si dovrebbero adottare su larga scala siccome quindi questa famosa convivenza con un virus avrà luogo almeno... Per un anno e mezzo prima del vaccino, quali dovrebbero essere? Sì, ma non solo per un anno e mezzo. Secondo me noi dobbiamo imparare a conviverci in maniera endemica con questo virus. Quando ti sei giovani di mezzo, ma quando tu sarai vecchio probabilmente questo virus circolerà esattamente come circola il virus del, del morbillo, della Paratite, della roseria, dell'influenza. Quindi questo è un virus nuovo che da ora in poi circolerà sulla popolazione, diventerà endemico, darà ogni tanto dei picchi con delle piccole epidemie. Eh, Ecco, questo sarà, però il grosso purtroppo lo sta facendo ora perché eh, ha iniziato a circolare ed ha trovato tutta la popolazione completamente vergine, tutti recettivi, quindi è chiaro che in questo momento dove si creano popolai epidemici come a Codogno, nel Bergamasco, a Brescia, eccetera, dà dei picchi che poi sono estremamente difficili da gestire. Ecco, come diceva lei, ho trovato tutta la popolazione vergine, tutti estremamente ricettivi. Eh, il dubbio ereditato dall'intervista precedente, come i governi, no? È ereditato dal governo precedente. Il dubbio ereditato dall'intervista precedente è: eh, ma chi è già venuto in contatto con questo maledetto Covid? Sì. È, o meno? Eh, allora, difficile da dirlo. <ride> Faccio una considerazione scientifica. Secondo me, stando a quello che conosciamo di questo virus, sì. Cioè, chi è venuto a contatto è immunizzato da questo virus. Vediamo quanto questo virus è stabile. Perché se tu quest'anno ti prendi l'influenza, sei immunizzato nei confronti dell'influenza, sì, nei confronti del virus che ha circolato quest'anno, ma se il prossimo anno circola un altro virus, se ti sei vaccinato, rischi di riprenderti l'influenza. Quindi, questo dobbiamo vedere con il tempo quanto questo virus è stabile. Se questo virus è stabile... L'immunizzazione, secondo me, data dalla prima circolazione, da questa prima andata epidemica, può funzionare e può avere un senso. Ok, perfetto. Eh, quindi insomma, quando avviseremo Kelly Ann Coniway che è uscito il Covid-20, ne potremo riparlare. Insomma, sì, anche, sarà... se, anche 21 secondo me. Sì, 21. Speriamo che nel 2021 abbia altro da fare, non consigli più l'attuale presidente, ma non importa. Eh, ci chiede <coughs> Filo 2002, che è tornata, ben ritornata, Filo 2002. Eh, pochi giorni fa è uscita la notizia secondo cui IRBM di Pomezia inizierà a testare un vaccino su 550 volontari. Che cosa ne pensa? Bene, vediamo finché non si vedono i risultati. Sono contento, questo sarebbe un primo vaccino italiano. Poi, mh, se anche dovesse dare dei risultati positivi e dovesse funzionare, chiaramente bisogna vedere dove verrà fatto. Okay. IRBM di Pomezia è un. Un, gruppo di, un centro di ricerca estremamente importante dove ci lavorano degli ottimi ricercatori qualcuno lo conosco quindi avrebbero le capacità per poter sviluppare un vaccino a voglia, molto bene poi ci hanno da trovare un accordo con una big pharma per svilupparlo e per portarlo sul luogo. però vediamo quando ci saranno i primi risultati l'altra settimana io sono, ho referato eh, alcuni progetti per una importante fondazione americana sono arrivati a questa fondazione che normalmente eroga tanti tanti soldi per lo sviluppo anche di vaccini sono arrivati 130 eh prototipi, 132 per l'esattezza prototipi di vaccino con la promessa che possano andare sull'uomo entro l'estate, ora vediamo quanti arriveranno davvero e quanti livelli arriveranno poi daranno dei risultati positivi io mi aspetto tanti più possibile insomma, ma non mi sorprenderebbe perché apparentemente questo virus ora poi magari dico una cosa e tra qualche mese mi rimangio e mi rientristo e mi dico sei incompetente però questo virus apparentemente non sembra un virus molto difficile da approcciare quindi non escludo che ci siano diversi di vaccino che poi alla fine possano funzionare, però c'è bisogno di tempo ancora. Ok, altra domanda al pubblico: Andrea Fra chiede, considerando la tipologia di virus, l'obiettivo del vaccino si è già deciso? Nel senso, sarà il contenimento, l'eliminazione o l'eradicazione del microorganismo? Contenimento. Contenimento. Eradicazione si intende eh, Eliminare, la circolazione, eliminare i casi clinici del microorganismo e eliminare anche la circolazione proprio del virus. Nella storia dell'uomo abbiamo un unico microorganismo completamente radicato che è il virus del vaiolo. Siamo vicini all'eradicazione della poliomielite ma ancora ci sono due o tre paesi nel mondo dove la poliomielite è ancora presente in maniera endemica. Eliminazione per l'appunto, non ci sono più casi clinici ma continua a circolare il microorganismo, contenimento o contenere il microorganismo in maniera tale che non crei più i disastri che ha creato nel nord Italia in Cina eh, quest'anno, ma che sia gestibile dai, dai sistemi sanitari nazionali e regionali. Quindi okay. auspico un contenimento. Per cui rispondendo alla domanda di Simone Schiano che ci chiede che una volta insomma, eh, elaborato questo, questo vaccino e diffuso nella maniera più capillare possibile, non archiviamo il capitolo covid ma lo sappiamo gestire insomma Ma che non, non lo archiveremo Allora il capitolo Covid non lo archiveremo per i prossimi cent'anni Ripeto quello che ho detto prima Sarà un virus che circolerà endemico nella popolazione Con il quale dovremo imparare a convivere E che farà, avrà lo stesso andamento lo stesso andamento dei virus dell'influenza probabilmente, non è un andamento stagionale speriamo che non muti così tanto come muta il virus dell'influenza però comunque, mh, secondo me è molto sovrapponibile a, al virus, sarà molto sovrapponibile al virus Ecco, a proposito di questo andamento stagionale eh, Elisa ci chiedeva in questi giorni eh, quindi conferma che il virus probabilmente perderà di mordente durante i mesi estivi? Difficile da dire? Credo di no, oggettivamente, anche perché abbiamo casi eh, in, già ora nei paesi caldi, abbiamo casi in America Latina, abbiamo avuto il primo focolaio importante in America, dopo quello di Seattle, è stato in Florida dove era già estate, per cui vicino a Miami dove era già estate, per cui non sembra. Eh, ora poi è chiaro, il, il 15 d'agosto con 40 gradi può darsi che la trasmissione sia un pochino più rallentata, ma non credo che il caldo comunque, non vedo questo microorganismo come il virus dell'influenza che con il caldo perde completamente il, il suo, la sua modalità di trasmissione quasi. Però ecco, altra cosa che secondo me non sta venendo spiegata, ma perché questi virus sono meno virulenti e brutto gioco di parole? durante i mesi caldi è vero? No, il virus dell'influenza è meno violento, semplicemente perché il virus dell'influenza ha il suo serbatoio naturale. Serba I virus umani, eh, intendo, non quelli animali, i virus dell'influenza umana hanno il loro serbatoio naturale nell'uomo. Quindi vivono a 37 gradi, sopravvivono all'esterno a 4 gradi centigradi. Tant'è vero che noi manteniamo i nostri virus in frigorifero, no? Quindi nel laboratorio. Quindi vive a 4 gradi. Quindi se io d'inverno sono positivo, esco fuori, stanno fisco, il mio virus rimane vivo nell'aria per sì, ma... un'ora, due, tre, quattro quanto è fino a che un soggetto suscettibile non lo riaspira. Se faccio la stessa procedura di estate dove ci sono 50 gradi, probabilmente dopo qualche secondo il virus muore, solo per questo, ma è una peculiarità del virus dell'influenza. Il morbillo, per esempio, che si trasmette come l'influenza, non ha questa peculiarità, si trasmette sia l'estate che d'inverno nella stessa maniera. Ok. E a proposito del, di quello di cui insomma ci stavamo dicendo prima, ci chiedono sempre dal pubblico se per la preparazione del, vi, del, vaccino, del, virus, del vaccino state lavorando con virus uccisi, attenuati a subunità o altro? Altro, altro perché sì. Ah, in, eh... Allora, in Cina ci sono dei, dei gruppi di ricerca che lavorano con delle subunità che è la subunità spike del, del, del virus, cioè la, super, la proteina di membrana. In, in Russia mi risulta che lavorano in questo momento su un vaccino vivente attenuato. E la parte di, importante europea e anche statunitense lavora su altro, cioè su tecniche genetiche, diciamo così, per arrivare ad avere il determinante antigenico la proteina spike clonata o, o attraverso dei codoni di RNA specifici o attraverso eh, altre procedure diciamo così che però molto più moderne rispetto alla creazione della subunità classica ok bene uh, di nuovo non si so che... sorprende che ci siano delle domande così tecniche vuol dire che ci sono, no, abbiamo un <sussurra> <veramente> <sussurra> ci sono estremamente io estremamente che tecnici. ho parlato con eh. i sanatori e loro che conoscono le cose siamo ben, ben assortiti yeah. Eh, filo 2002 ci chiede di nuovo, da uno studio cinese, uh, che brutta storia, è emerso che soggetti che hanno contratto il SARS-CoV-2 non avevano poi anticorpi. Cosa può dirci in merito? È possibile? L'ho letto anch'io, che ti devo dire, mh, mi sorprende molto: a parte non avevano anticorpi, non avevano i GG, però sono anticorpi della classicissima. Sì, sì, ce lo spiegavano nell'intervista, per il solito governo Sì, sì. sì. Eh, che ti devo dire, sono molto scettico sul tipo di test che sono andati a fare, che secondo me chi sviluppa una patologia virale, fa la patologia proprio, eh, l'infezione proprio e la malattia anche un minimo di immunità, la deve avere in qualche maniera. Però questo fa parte ancora di quella parte grigia di questo microorganismo che non si conosce e che probabilmente con il tempo eh, ci verrà chiarita. Ok. Non ho una risposta per questo, ma credo non ce l'abbia nessuno, insomma, a dire la verità. Va bene, insomma, non, non, non siamo obbligati a dare verità, no, non infatti, è un'intervista. Una... No, la scienza di Pezzin non è averle una... le verità. È verità. Ver, ver, ver, allora, eh, ci chiedono anche come si possono spiegare i casi risultati nuovamente positivi in Cina di persone precedentemente guarite. Potrebbe essere un virus latente che si riattiva in seguito ad uno stimolo esogeno? Esatto. è, è, è, è, è l'unica esatto, spiegazione plausibile o questa oppure il fatto che non erano completamente guariti e quindi poi hanno avuto una eh, ricaduta diciamo così dello stesso virus altrimenti non mi spiego il perché comunque di nuovo eh, sono molto scettico sul tipo di diagnosi vorrei andare a, a, a capire nel dettaglio il tipo di diagnosi che è stata fatta ai soggetti cinesi insomma eh, durante la prima e durante la seconda eh, infezione per poter dire con certezza che si sono rinfettati ok eh, altra domanda eh, che ci viene insomma da quelle dei giorni scorsi eh, che fa anche un po' sorridere in effetti come scioglie, scioglie come neve al sole i Novax tutta questa situazione di vaccini di cui stiamo parlando, cioè ce ne saremo liberati li avremo convinti che questi vaccini hanno una qualche utilità? No, no ne sono no. assolutamente fatto diverse interviste in questi giorni sono stato anche nuovamente attaccato quindi assolutamente, yeah, assolutamente. Sono, sono certo che prima o poi torneranno all'attacco ma che, scusi eh, sì. non per, per mi capisco ma in che modo può essere attaccato in questo momento uno che insomma studia vaccini e quando vediamo I vaccini perché i vaccini non servono a niente qua attraverso i vaccini si va in e il, le teorie complottistiche, si va a indebolire il sistema immunitario, il virus è stato messo eh, eh, di proposito nella popolazione per poter vendere vaccini, -tutte queste, tutte queste storie qui. Però io, ripeto, vado avanti, dico semplicemente che grazie, grazie ai vaccini non, non abbiamo più morti di vaiolo, non abbiamo più morti di polimerite, riusciamo a, a contrastare l'epidemia di morbillo. Riusciamo tutti gli anni a gestire l'epidemia di influenza, che sembra una banalità, però l'epidemia di influenza dell'anziano senza i vaccini possono essere epidemie molto serie, quindi eh, non abbiamo praticamente più casi di difterite, il tetano è assolutamente sotto controllo. Poi la pertosse, siamo stati il primo paese in Europa ad avere eh, a raggiungere gli obiettivi per la pertosse. Quindi i vaccini, inutili. Dopo l'acqua potabile sono il secondo miglior intervento di sanità pubblica nella storia dell'uomo. Tanto per dare un esempio, le cinture di sicurezza per la macchina mi sembra che si collocavano intorno al ventesimo posto, qualcosa del genere. Ecco, primo posto acqua potabile, secondo vaccinazioni, terzo antibiotici, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Vabbè, eh, invitiamo comunque gli amici Novax a non andare alle convention loro, i terrepiattisti perché sennò poi vi contagiate insomma non è bello Vi viviamo vivi a lottare insieme a noi lo stesso eh, oh, abbiamo un'altra domanda dal pubblico e ci chiede Simone Schiano come pensa che andrebbe e probabilmente andrà organizzata in generale la vita fino al vaccino rimarranno vigenti le precauzioni attuali infatti ci chiedevano anche poco fa che senso ha la data del. 3-4 maggio che cos'è in relazione al lockdown in... allora grazie della domanda sono contento di questa allora personalmente riflettiamo su questo il lockdown qual è la filosofia qual è stata la filosofia del lockdown corretta eh? la filosofia del lockdown è stata quella di mettere i sistemi sanitari in grado di eh, mh, gestire esatto, i malati, esatto, perché comunque all'inizio c'erano degli ospedali nel nord completamente collassati e tutto quanto, quindi abbiamo lockdown per mettere i sistemi sanitari in grado di gestire i malati. In questo momento a Siena, per esempio, è stato fatto un ottimo lavoro a Siena, ma anche da altre parti, io parlo di Siena, c'è addirittura un padiglione Covid con 90 posti letto, non so quanti, ma insomma un'esagerazione, quindi eh, siamo in grado di gestire l'epidemia. A questo punto, a che senso ha andare avanti con il lockdown? Tra aprire il 3 di maggio o aprire il 3 di giugno o aprire il 13 di aprile, che senso ha? Tanto quando riapriremo dovremmo gestire comunque la popolazione in maniera tale da non avere assembramenti, da non riavere ristoranti pieni come prima, da mm, eh, le palestre ovviamente andranno gestite in una determinata maniera e tutto quanto. Però, tra farlo il 13 di aprile, il 3 di maggio il 3 di giugno non cambia assolutamente niente. Poi dopo probabilmente ci saranno dei piccoli picchi di ritorno, perché no? Può darsi che ci siano, e anzi, me l'aspetto sicuramente, però se si riapre il 3 maggio buttano una data, ce li riavremo il 3 giugno se si riapre il 3 giugno ce li riavremo il 3 luglio ma ce li riavremo comunque quindi siccome non possiamo rimanere tutta la vita chiusi in casa, a questo punto secondo me bisogna far ripartire un po' l'economia, bisogna far ripartire un po' non dico l'Italia perché è un male comune ormai mondiale, nemmeno europeo per far ripartire un po' i paesi e poi cercare di gestire al meglio quello che sarà il post pandemia Certo, per cui insomma ehm ci sarà un momento differente, cioè un, delle precauzioni differenti che verranno attuate tra il ritorno così mediato alla normalità attraverso appunto, tutti questi metodi di cui ci parlava e la vita post eh, diffusione del vaccino, cioè dopo il vaccino potremo tornare a vivere come facevamo insomma, prima del 20 febbraio per lo mm. in Italia. Vediamo, vediamo. vediamo. Vediamo perché vediamo come il vaccino eh, cosa, da cosa protegge, come quanto questo virus rimane stabile, e, eccetera. Vediamo comunque, sì, senz'altro senza il vaccino dovremmo, potremmo riaprire, ma avremo delle misure di continueremo ad avere delle misure di contenimento più o meno stringenti eh, in base a quanti casi abbiamo sulla popolazione. Ok. Per cui per riportare le relazioni, cosa che ci chiedevano insomma Cosimo, ci, ci ha chiesto l'altro giorno, giorno, per riportare le relazioni eh, umane alla normalità, quanto tempo ci andrà ancora? Alla normalità come prima? Eh? Quindi forse mai? Forse mai, 5-10 forse... anni come prima. E invece Perché... insomma, una media accettabile per… Eh, non no, col... ci abiteremo, ci abiteremo un'altra vita… Prima andavamo negli aeroporti e stavamo tutti accalcati ad un check-in. Ora dovremmo andare agli aeroporti e stare a tre metri di distanza l'uno dall'altro magari con la mascherina. Mm -hmm. Avremo aeroporti più grandi o meno persone che viaggiano. Non avremo più ristoranti pieni zeppi, avremo ristoranti con poche persone. Quindi sostanzialmente, cambierà sostanzialmente lo stile di vita, secondo me. Non potremmo... Il, so... il paragone con l'11 settembre è... Eh, sì, è, ma questo è un peggio, Vedi, l'11 settembre è finalizzato agli Stati Uniti, capito? Questa è una questione mon mondiale, eh, quindi oggi noi mh, abbiamo un'azienda, oggi rientra un ragazzo siciliano che era tornato a casa e ha fatto la quarantena e ora è rientrato, rientra, lo mandiamo a dobbiamo mandare un autista a prenderlo a Roma perché non può rientrare in nessun'altra maniera, non c'è un mezzo di trasporto, non gli viene noleggiata una macchina, quindi deve, si deve prendere un taxi per forza rientrare a Roma. Mi dicevano che in tutta Europa ci sono quattro aeroporti ancora operanti aperti sono Bruxelles, Francoforte, Parigi, Londra, cinque Roma. Ecco. Su qualche volo su Madrid. Gli altri sono tutti chiusi. Quindi ci dovremo abituare ad un mondo diverso. Mm -hmm. Piano piano poi può darsi che qualcosa riparta. Io sono anche come hobby sono anche presidente di una squadra di basket di Serie C qui a Siena. Eh, si faceva una riunione con gli altri presidenti, si diceva: noi oltre alla prima squadra di Giocanzeri C abbiamo. 5-6 squadre di settore giovanile, 5-6 squadre di mini basket, ecco, queste sono cose che non ce le potremo mai più avere, cioè almeno per ora non ce le potremmo avere. Magari possiamo avere una prima squadra di stampa destra e una squadra di settore giovanile, una l'under 18, l'under 16, magari un'altra società, perché non sarà più come prima, assolutamente. Ok, quindi eh, a proposito di eh, così, eh, attività giovanili, la riapertura chiede Grazi Lella. 65 eh, chiede eh, per quanto riguarda scuole e università. Invece, insomma, i dati, eh, le tempistiche, quali potrebbero essere? Il prossimo anno accademico, dai. Oh, accadere, Il prossimo dai. anno accademico? Ci, ci, delle, di... sì, ci saranno delle riaperture, però, bisogna vedere come va l'estate e, e come saranno gestite queste riaperture. Non mi aspetto delle riaperture come erano prima l'aula. Eh, eh, di economia a San Francesco, piena zeppa di studenti in piedi, o l'aula magna durante l'inaugurazione dell'anno accademico, per su questo assolutamente toglierselo dalla testa per ora. Ecco. Quindi, in questo senso, Arianna ci chiede eh, per eh, voi, amici senesi: il palio? 2021, forse. 2021. Forse. forse. Cioè, no, 2021, vediamo come però. Okay. Non sarà un palio con l'aggregazione eh, di prima di 20.000 persone in piazza del campo con quelle su palchi, eccetera. Questo, la scena della prova generale con mille persone a cena, ciao, Questo, no, non so da fare. Invece, per quanto riguarda, chiede Marta, gli sport di squadra che richiedono allenamenti, lei che quindi ha anche queste squadre di eh, basket, eh, è difficile. Allora, io, Ognuno si allena a che... casa sua con un video. No. Sì, però ora poi bisognerà fare delle linee guida. Ogni federazione, io la federazione che se ne va alla canestra, sta già lavorando. Io sono, io sono dando una mano a quella anche per il nuoto, eh, quella per la scherma anche, ma con, con il sultato, Perché, sai. Mm, L'allenamento si possono fare, poi ci sono alcuni sport di contatto, la pallacanestro eh, sta vicino, quindi il contatto eh, c'è, il, il tennis stai lontano, quindi a tennis ipoteticamente eh, puoi giocare, dipende, ogni, ogni sport ha la sua peculiarità, chiaro, gli sport di contatto bisogna monitorare i giocatori, magari fare un tampone almeno una volta ogni 3-4 giorni per vedere che non siano positivi, fare gli anticorpi, insomma una serie di misure eh, precauzionali importanti. Bene, allora sono le 19.20, io direi che eh, il nostro tempo è purtroppo eh, insomma, esaurito, no. grazie veramente per eh, la qualità delle risposte, di nuovo è stato molto chiaro, ha mh, insomma, eh, dato un parere autorevole e comprensibile su una serie di questioni sulle quali ci interroghiamo tutti i giorni. La ringrazio ancora e se avete ultimissime domande è veramente il momento di farle adesso nei commenti. Grazie a voi, ma comunque io, io sono chiaramente sono docente all'Università di Siena, ricevo tante domande anche per mail in questi giorni, se volete montomoli che ho rispondo e cerco di rispondere a tutte le domande in tempi ragionevoli, eh, Perfetto, grazie, scrivete quindi al professore se avete dubbi che vi restano, noi vi aspettiamo domani con un'altra incredibile puntata di studio virtuale, e, eh, grazie a tutti e buona serata. Guardo grazie a voi, grazie e buona sera. Grazie.